Qualcuno di voi sa, ha avuto già esperienze eh, riguardo questo argomento? Una a caso, lui per esempio? No. No? Come mai? Posso la dire tu? Sì, sì, sì. Come mai sei qua? Sono qua un pochino per reinventarmi, perché Ah, cosa ti occupi? Di sviluppo. Ah, sviluppo, sì, ecco. Sì, piacerebbe un attimo che facessimo sì. una conoscenza. Genere. Io non ho già sentito parlare, mi sono creato un personal branding, ma sono qua per imparare e eh, migliorarlo, diciamo. E poi ho faccio e comunicazione, eh. quindi dal logo all'immagine coordinata, che qua, però voglio saperne di più. Bene, grazie posso chiedere a te? Sì, ma eh, sì, dipende da per... si sì, dice ho qualcosa, ho cercato di vendermi in qualche modo quindi un logo, un sito uno stile per i miei documenti per cercare di essere conoscibile però sicuramente fatta in casa, quindi sì, senza... Sempre. Eh beh, si inizia sempre, da no? qualche parte. Bene. Cosa ti occupi? Eh, sono un geologo, mi occupo di <ride> software per geologia <ride> e... e indagini geofiche. Ah. Bene, bene, grazie. Io faccio la conversa perché... che mi ha cosa. da nuova. Che Sì, sì, è abbastanza. Ma in realtà faccio un po' l'accompagnatrice, però commesso nel campo abbigliamento? Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> è un elemento importante il personaggio grazie io sono un freelance sviluppatore web nel kobe e se e devo un attimo accelerare e quindi sto curando questa parte vediamo un attimo di rifinire okay. eh. grazie anche a te due esatto, esatto. ragazzi eh, sono arrivati adesso io faccio il lavoro professionista lavoro, faccio il mio sulle scuole e sì, in realtà aprendo il mercato è una cosa che magari coscientemente o non coscientemente si fa sempre e, però appunto è importante curare questa, questa parte è fondamentale nel momento in cui si interfaccia sono fatti i complimenti fatto. perché è una cosa importante Con, se ah, se non se non è in in cui... eh, la cosa è importante è, è così coscientemente, così. coscientemente. Ah, bravo, eh, sì, eh. io sono uno eh. studente di giurisprudenza e io sono stato influenzato un po' da 2016, da un po' facendo me sono stato influenzato da lui con l'impresa di un'impresa e ci in mente un'idea e adesso riusciamo a capire un po' per per come registrarci io sono venuto per conoscere il TAG ah. e in <coughs> occasione seguo queste, queste lezioni, queste iniziative. <coughs> Tag, io sono abitante da un anno e mezzo e dire che in realtà il genovese è veramente qualcosa di molto interessante e importante. Non ci conosciamo. Sì. Con lei anche? No, no, forse. Io sono fotografa ah. e ho studiato a Milano e ora sto, sto provando a mettermi un po' in proprio. E quindi vabbè ho un sito internet, mi, mi faccio da sola le grafiche per magari pubblicizzarmi così, però ero curiosa di vedere. Sì. Cioè sono curiosa di vedere un po'. Sì, sì. Argomento sviluppato nella sua... Sì, anche l'aspetto magari della, eh, Che si terrà in, tra qualche giorno Della motivazionale sì. Più che altro per quanto riguarda Siccome è un lavoro che va chiaramente a onde E ci sono momenti in cui si lavora E momenti in cui si lavora meno Sagge sì. eh, sì. può, può essere interessante Cioè volevo... Sono venuta proprio senza immaginarmi niente a mente aperta per uh, sentire quello per che è per ascoltare sì. bene grazie io sono abitante del tango ah, eh. sono giù nell'angolo no, non ti vedo perché sei nell'angolo ma è invitata Alice ah, e... come dire no. di no quindi siete qua per forza diciamo che i due ragazzi si stanno si dovranno un po' reinventare eh? Eh, sì. Sì. Eh, ah, sì, quindi non mi essere, magari però... può essere utile. Ah, vabbè, dai, allora. Stanno diventando, vieno recensando, licenziato diventando. E vi un venerdì solitamente. <ride> Infatti vi ha mei. la mail, mail del, del, del, del, del, del, del venerdì. Perché eh, mi, eh. mi conosco, quindi non è utile che vi chieda cosa. No, mi fa piacere così nasce anche un dialogo, nel senso che non vorrei che fosse una, una lezione proprio... Eh, pure informazione ma l'interazione in modo che se avete delle domande io sono felice di potervi rispondere diciamo che l'introduzione al personal branding perché che in un'ora non si può fare così tanto però dare l'idea del, del personal branding come processo è importante infatti il personal branding è un processo non è una strategia no? è qualcosa di più eh, e non è neanche un qualcosa che dà istantaneamente dei risultati ha bisogno ehm, di applicazione e di tempo, okay? io dico sempre come seminare, se io semino i pomodori non è che dopo una settimana i pomodori, mi ci vuole eh, qualche settimana, le persone è dico uguale, bisogna iniziare a lavorare bene con una certa logica, con una certa strategia per fare in modo che nel tempo i risultati arrivino, quindi questo eh, è un momento di, di informazione, io spero di darvi un'idea più globale possibile in modo che voi cominciate a farvi veramente una un'idea più, più pregnante per quanto riguarda il personnel. Sento che qualcuno di voi si occupa già di fare immagini coordinate, eccetera, eccetera, che sono elementi importanti, però non è unico, va eh, contestualizzato in maniera più ampia. Quando faccio, queste, quando faccio corsi io inizio sempre con un, um, un video, perché a me i video piacciono molto, penso che siate d'accordo anche voi come sistema di comunicazione, che è più i più oggi anche nel web, giusto? E quindi vi faccio vedere un video che mette un pochino il dito nella piaga. Questo video parla di un fatto realmente accaduto, qualcuno di voi forse lo conosce già perché mi ha sentito parlare. Eh, questo, questo, questa storia racconta di un'indagine un che il Washington Post eh, commissionò a un'agenzia di comunicazione eh, si trattava di mettere un musicista in un uh, sottopassaggio eh, per accedere alla metropolitana, Washington DC, e guardare il comportamento dei passanti, quindi come si comportavano di fronte a un musicista che, che suonava, quanto richiamava la loro attenzione. E quindi questo filmato racconta proprio di questo. Fu scelto un violinista e questo violinista si mise a suonare per un'ora circa, in questo sottopassaggio. Vediamo che cosa è successo, ok? Ah, no? Secondo me non l'ho riconosciuto perché era il numero 2 Hai ragione. Ogni tanto vengono questi suggerimenti da, da, dalle persone che ascoltano che sono utilissimi. Beh, sicuramente è un posto sbagliato. Perché la gente è di fretta. Quindi, anche amando il violino, se io devo andare a lavorare alle 8, alle 8 meno 5 non mi fermo. No, okay. allora il web è il posto sbagliato sempre, perché siamo tutti fermi. Si no, Sul web, solo su Facebook si passano 40 minuti al giorno di media, quindi sono il posto sbagliato. No, ti... Infatti l'unico ah. che si è fermato era quello che non aveva tra virgolette niente da fare. Era <ride> esatto. <che> si... <ride> una bambina, ma è pazzo. Credo che il contesto faccia già differenza. Beh, no? <ride> c'è la guerra dell'attenzione oggi, certo. Bene, bene. Qualcun altro? È da fuori contesto, perché non ti aspetti che il violinista numero due del mondo sia nella metropolitana a suonare. Bravissimo. Ottimo. Dimostra che c'è anche una percezione non del valore reale, perché nel senso che sono un bravissimo musicista che suonava la Cadillac degli strumenti, e faceva delle musiche difficilissime, ma nessuno se n'è ne accorto perché aveva dato che al cappellino, al cappotto, al fatto che fosse nella metro. Lo metti lo stesso musicista dicendo è il migliore o quasi il migliore del mondo. Lo metti in un teatro e la gente si picchia per andare a vedere right. perché il prestigio è dato dall'evento più che da, dal talento di per sé. Tu sto bene. molto bene. Sì, a me personal branding mi muove perché vedo che ci sono tante persone che hanno un valore incredibile, ma brave che però non riescono a portare avanti il loro sogno, no? non riescono a fare quello che vogliono fare, quello che hanno dentro. Ci sono persone straordinariamente brave e questo mi ha sempre mosso, proprio a livello emozionale, a no? me piace, la mia frase guida è vola solo chi a farlo, no? e, e quando vedo che ci sono delle persone che hanno una qualità enorme e che non ce la fanno mi, da, mi, mi dispiace, no? in qualche modo ho sempre voluto aiutare queste persone, okay? forse perché anche, eh, mi, mi è capitata anche a me, ok? E allora dico, ma quanti violinisti bravissimi ci sono al mondo che non riescono ad arrivare al Metropolitan? Quanti, quanti professionisti di grande qualità ci sono al mondo che non riescono a ottenere quello che, che gli spetta? Siete d'accordo su questo? Infatti questa frase a me piace molto. Qual, eh, qual è il tuo valore se gli altri non percepiscono? una domanda potente questa. Qual è il tuo valore segnato in un'autostima? Per te c'è. Magari l'autostima esiste, anche se in certi momenti quando lavoro non c'è. Eh, ora mi sono spostata addirittura su altro, per cui non ho neanche... Quindi il valore e l'autostima può esserci, però quando eh. veramente vediamo che non riusciamo a raccogliere quello che ci meritiamo, emozionalmente in qualche maniera ne eh. sentiamo, vero? Può si succedere. fa fatica, si fa fatica eh, perché non siamo esseri umani, cioè, dopo un po' ti passa la voglia di metterti a fare. Siamo esseri umani, siamo e... umani, quindi questa frase è molto importante. Quindi, il tuo vero valore non è dato dalle tue reali capacità, ma da quello che riesci a fare percepire alle persone in modo che ti possano apprezzare e richiedere. Riflettiamo molto su questa frase perché il personal branding è un'arte, io la chiamo un'arte, un'arte che ti insegna a venderti meno ma a farti comprare di più. Questo è il concetto. Okay? Invece che promozionarti, farti comprare, quindi rovesce un pochino l'approccio. Però dobbiamo lavorare sulla nostra percezione, non sulla nostra qualità e basta. Molte persone hanno la convinzione, la credenza che se divento ancora più bravo se divento ancora più performante, se lavoro di più ce la farò, ma è un errore, attenzione, non insistiamo troppo sulla qualità che noi possiamo avere se dobbiamo trascurare il fatto che gli altri lo percepiscono, rendo l'idea, dobbiamo lavorare più sull'altro aspetto, facciamo in modo che gli altri percepiscono il mio valore, perché altrimenti posso diventare bravo quanto voglio magari 32, 32 donne mi possono anche far piacere, ma sicuramente vi eh, troverò in un sottopassaggio, cioè io sarò un professionista del sottopassaggio, questo è un po' il concetto di base. Quindi cos'è il personal branding? È una disciplina che si occupa di valorizzare le persone, quindi dare valore alle persone, okay? aumentare il percepito verso il nostro potenziale cliente che non si chiama più cliente ma si chiama audience nel personal branding non c'è più un target ma c'è audience perché? che differenza sottile c'è fra target e audience? il target è quello che io voglio andare a colpire quindi faccio un'azione verso l'audience sono le persone che mi seguono c'è differenza? e eh no come ti chiami? bravo Mattia Matteo. Matteo scusa eh, si aggancia un pochino a quello che lui aveva detto è impossibile non comunicare quindi è impossibile non avere un brand tutti quanti abbiamo un brand soltanto che lo gestiamo a livello inconscio non ce ne occupiamo e quindi come tutte le cose quando ce ne occupiamo certe cioè, volte riescono bene altre volte un pochino meno bene ma se ce ne occupiamo probabilmente Posso migliorare, siete d'accordo? Dire ehm, come funziona l'ancoraggio emozionale verso un brand. Okay? Eh, in questa diapositiva si vede ancora meglio. Qui abbiamo un personaggio che credo che conosciamo tutti, giusto? Il brand di questo personaggio è il suo nome. Questo è il suo logo quindi la sua faccia nel personal branding, la faccia è il logo, okay? il nome eh, rappresenta il brand. Questo è il consumatore, okay? il consumatore, sapete che Freud diceva, l'uomo è come un iceberg, no? la punta che noi vediamo sono i comportamenti, ma sotto il mare c'è tanta altra roba, che è la parte relativa ai nostri pensieri, al nostro inconscio, ai nostri ricordi eccetera eccetera, quindi più andiamo in profondità nell'essere umano più abbiamo le emozioni, poi abbiamo i condizionamenti e poi abbiamo la parte che razionalizza tutto, che è la nostra mente, okay. quindi quando nasce un brand, eh, questi messaggi vanno a colpire la parte dei condizionamenti e la parte emozionale, quindi quali sono? gli ancoraggi che vengono installati, la reputazione, la credibilità, l'autorevolezza, la celebrità e l'unicità, okay? La parte delle azioni, quindi, qui siamo nella parte esterna del, del, del nostro iceberg, quindi parliamo delle azioni, i suoi fans acquistano il biglietto senza aver provato il prodotto prima, cioè esce un film di Brad Pitt? Non l'ho visto, ma ci vado, figo! È talmente buono il ricordo che ho di lui, quindi le installazioni che ha fatto su di me, che non conosco il suo prodotto ma ci va. Ecco che ha funzionato. Okay? Quindi Lodies compra un prodotto perché lui, il personaggio, me lo garantisce in base alla sua reputazione, credibilità, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi queste sono le installazioni e gli ancoraggi emozionali. Ogni prodotto ha un ancoraggio emozionale se vi dico Armani cosa pensate? Giovanni Rana? Okay. quindi ogni brand ha degli ancoraggi emozionali mi sviluppa delle emozioni quando ho parlato di Armani avete fatto così quando avete parlato di Rana ci rappresenta la, la famiglia la papa perché non è di pranzo perché non è di pranzo eccetera eccetera benissimo Ecco, uh, il, il, il, gli ancoraggi emozionali ancorano il valore in più okay? che quel brand ha deciso di attribuirsi. E spesso i valori nella nostra epoca sono valori emozionali. Per esempio la cosa fantastica di queste due acque minerali, la vostra, la conoscete? Sapete quanto costa? 4,90 litro. Un pochino più della benzina. E uno dice, ma la vendono? Certo che la vendono. C'è qualcuno che beve la tua Perché? Perché è buona? Perché è figa. Perché se io bevo quell'acqua, eccetera, eccetera, trovo quella sensazione io posso bere quest'acqua, io bevo quest'acqua. E la pago 4,90 euro. Poi c'è, per esempio, vabbè, qui c'è scritto Voss, una Raperier, incredibile, non so se avete visto Raperier, io piango tutte le volte, comunque 2,65 euro sì. eh, Pure in Francia Raperier la vede, so. perché? Perché questi brand hanno l'evocazione emozionale, hanno degli ancoraggi, sono riusciti a fare degli ancoraggi, come per esempio dell'Audi, okay? Audi, Porsche, sicuramente sono eh, auto di grande qualità però è tantissimo l'aspetto emozionale che loro sono andati a installare dentro il nostro immaginario così come la Apple quando compro Apple non compro soltanto tecnologia ma uno status okay? quindi questi sono tutti ancoraggi che poi alla fine ci solleci, sollecitano e promuovono la nostra azione personal branding Ecco, ho scritto un articolo, che è il giornale di Milano, del beauty marketing e ho scritto proprio la differenza per far capire che differenza c'è fra personal branding, pubbliche relazioni, pubblicità e marketing, così lo distinguiamo bene. Eh? Sono una brava estetista, sono una brava estetista, sono una brava estetista, sono una brava estetista, questo è advertising se noi apriamo la televisione, <ride> tutto, tutto, tutto, tutto, giusto? Apriamo la pagina, del giornale, la stessa cosa. In effetti, oggi perché è perso una Funziona di più perché non abbiamo più, non abbiamo più voglia di essere bombardati di comunicazione con chi siete d'accordo? Cioè, ci stanno uccidendo o no? Quindi, quando succede questo, noi ci tappiamo le ci tappiamo gli occhi e non vogliamo più sapere niente. Okay? Quindi, l'advertising. Ha segnato il passo e comunque le aziende, qui ci sono un manager importanti. Le aziende non hanno, non hanno ancora trovato un'altra maniera per comunicare, quindi continuano a investire, per esempio, in televisione. E infine, guardate quanto è fico, la cliente che dice alla propria estetista: Io ho capito che sono una grande estetista, che sono una brava estetista. capite la differenza. Questo è l'obiettivo del personal branding. Sì. E quella è la testimonianza. Sì, il tuo audience che ti riconosce. Dice: Brad Pitt, tu sei il migliore fanno Ecco, questo parliamo di, di brand molto conosciuti. Brand è Giorgio Armani, pittogramma o anche il logotipo è la sua faccia. Okay? Giovanni Rana questo è il brand però il logotipo poi ha fatto diventare la sua faccia è la stessa faccia che abbiamo fatto noi <ride> tra esatto <ride> quindi proprio è fighissimo ragazzi perché è tutto qua è tutto nella nostra testa lui io lo conosco di persona perché è cliente di, del dottor Costate che è un centro bellissimo a Verona conosciuto di persona lui ha cambiato eh, il diciamo l'economia della propria azienda quando è iniziata a fare personal branding. Brand contro personal branding. Il mercato in che modo è cambiato? Quello che dicevamo un pochino prima, giusto? I consumatori hanno mutato il loro approccio all'acquisto, il consumo è diventato disincantato, più prudente, più diffidente. Cosa ricerchiamo un pochino tutti? No? Tutti, prima di essere professionisti siamo dei consumatori, no? cerchiamo qualcuno di nostra fiducia, infatti molto più spesso chiediamo a qualcun altro, ma tu hai provato questa cosa, mi suggerisci cosa posso fare, hai un'idea? No? Cerchiamo competenza, cerchiamo affidabilità, cerchiamo specificità. Perché in un mercato massificato adesso la specializzazione sta scendo fuori? Perché se noi andiamo da un professionista che è specializzato in un segmento particolare, ci aspettiamo che sia più bravo di un generalista, siete d'accordo? È come andare da un dottore: vado dal medico della mutua se ho raffreddore, ma se ho un problema grande, non vado dal medico della mutua, vado da uno specialista. E quindi, e eh, che tutti quanti voi sicuramente conoscete, è la fusione del branding del personal branding forse non fa il caso vostro perché voi siete freelance liberi professionisti quindi potete fare personalmente il puro è, la vostra, è il vostro futuro però io ho a che fare con persone che magari hanno anche delle grosse aziende e quindi cercano un, un, un, un processo più integrato okay? Io mi sto occupando di degli imprenditori che creano prodotti, tecnologie da vendere poi sul mercato, quello che vi suggerisco è sinergizza il brand della tua azienda con il tuo personal brand come hanno fatto questi signori qua nera Steve Jobs la Apple ha investito tantissimo anche nel personal brand di Steve Jobs facendo diventare un personaggio non di persone perché di una persona abbiamo l'impressione okay, che ci possa ascoltare che ci possa eh, comunque considerare come un essere umano ci dà un, un, un un approccio diverso quindi la persona sta vincendo su brand Google Personal Brand è questa varia, è la cosa che faccio in un'altra profonde il signor, signor Pullman okay, è uno che amava viaggiare in treno e si è fatto fare delle carrozze straordinarie, fortissime, e poi è dato il nome Pullman. Poi è diventato il Pullman che conosciamo su quattro ruote. Oppure c'è il signor Nicotina, eh, oppure c'è il signor Biro, okay, che ha dato il nome alla penna. Sapete com'è nato il Biro? Lui era la finestra. Il nostro Biro, se guardiamo sulla punta, c'è una sfera che si bagna e, mentre scorre, porta avanti posto Quindi il personal branding ha radici molto, molto lontane. Personal branding, qui ci sono un po' di storie di personal branding. Per esempio, questo signore, conoscete Buddy Ballastro? Vi faccio una domanda. Secondo voi, è il pasticciere più bravo del mondo? No, no, no. per me no, non l'ho mai sentito no, no. eh, quindi per me no <ride> chi, è che, ecco, chi è che lo conosce? lui non lo conosce, perfetto Ok, quindi diciamo che il 40% lo conosce e tu lo conosci? secondo te è il è più bravo del mondo? eppure noi siamo in Italia a migliaia e migliaia di anni conosci, e conosciamo il signor Paddy eh? di più? siamo quasi il 50% Ok, è il cuoco migliore del mondo? Assolutamente no, assolutamente no. Eppure la conosciamo tutti. E i suoi ristoranti sono pieni. Beh, perché si è venuto bene? Perché a facoltà si è bene. Mm. Mm. E, e noi siamo abituati a dire ven, ven, ven, vendersi, no? Sì. Bravo, dobbiamo incominciare a eh, sostituire un pochino alla volta questa parola col farsi comprare, col farsi seguire. Okay? Questo è il concetto. I allora, I tu era sei... Te. Te. Eh, questo era, era per, per farvi capire no? il concetto importante del personal branding. o accelero un attimino, vado più avanti. I Però questo era interessante da vedere, perché lei... Ve la faccio vedere un attimo, eh, poi va avanti. Perché lei ha avuto l'idea che la diversifica, <ride> che la rende unica. Ok? Ai ah, Busetti, tu sei una delle novità di questo temporary shop dedicato al matrimonio perché sei una wedding reporter, che cosa vuol dire? Allora, la wedding reporter è essenzialmente un pedino curioso all'interno di una storia di matrimonio quindi gli sposi mi chiamano e a seconda di quante idee hanno preparato per il proprio matrimonio due mesi posto... di prenotazione per il matrimonio, sì. perché? Non tempo puoi farlo vedere ma poi lo vedo, sì. fantastico Questo è il triangolo, la piramide del personal lambino. Il primo passo è diventare uno strategico che siamo tutti i straordinari. Cosa significa straordinari? <sussurra> fuori dal comune, essere diversi. Se allora, questa è la torre di Pisa, ok? Se fosse stata così, la conosceremo tutti, sarebbe stata famosa al mondo? Sicuramente ah, meno, no? No. meno. Ma molto, molto, molto di meno. Perché sapete quante torri ci sono al sì, mondo. Sì, sì. Ma la torre di Pisa ce la ricordiamo perché? Penga. Quindi è diversa. Quindi il brand position, il posizionamento di brand è tu, non mi ricordo il tuo nome tu ce l'ha con te Marcella, perché sei diversa dalle tue concorrenti? Cos'hai di diverso? Questo è il primo passo cioè il posizionamento come posso essere unica come posso essere riconoscibile quindi attrattiva tutto ciò che è diverso è attrattivo attravo, attravo. come faccio a costruire il transition è una, una, una frase fantastica che dice certo. le persone non vogliono i trapani che cantano, no, no, no. ma può... vogliono i buchi ecco perché comprano i trapani quindi, quale problema vai a risolvere quale esigenza vai a soddisfare è diversa rispetto alle altre due concorrenti ecco che cominci a essere a cioè il prodotto comunque devi offrire si chiama brand identity Cioè devi costruire la tua identità di brand e il primo passo è chi sono cosa faccio, come lo faccio cioè in che maniera lo faccio diversa rispetto agli altri ma utile per il mio potenziale cliente perché il mercato è chi vai a prendere come obiettivo quali esigenze vai a risolverlo quali buchi riesci a fare io sono un trapano che fa i buchi nel diamante Oppure nell'acciaio supertemperato. Io ho una punta speciale, la migliore del mondo, che fa il buco lì. E come trappalo io, non trappa nessuno. Ecco che mi posiziono e divento straordinario. A questo punto posso incominciare a comunicare. Perché se io non comunico una differenza, chi è che mi ascolta? Il dubbio è in questa fase. Ma io comunico una differenza, però questa differenza mi dà l'impressione che non vada a colpire le aziende cioè viene il dubbio ogni tanto di essere, la paura di essere troppo specifici, nel personal branding non bisogna avere paura di essere troppo specifici perché tu devi essere veramente di nicchia, cioè devi andare a colpire un, un, una fetta specifica e sarà già tanto per te, perché se tu prendi il 10% delle aziende gelovesi e tu lavori da sola, ti garantisco non hai più problemi Chiaro concetto? Quindi prima di, di, di fare tutto il resto, cioè la seconda, la seconda, la terza fase, di diventare conosciuti, io tra parentesi tassi, mi piace i bisogna fare questo. Cioè, prima bisogna incominciare a sapere cosa gridare nel megafono, perché se io ho un megafono ma dentro. Non, non, non racconto le cose importanti e inutili, quindi se io faccio azioni online, offline è assolutamente inutile, io devo diventare così. L'arte di attrarre sapendo su chat e mi farò un'analisi di competito, ma c'è qualcosa in più, ne parlerò giovedì, cioè Se tu riesci a individuare quello che ti rispecchia, quello che ti muove dentro okay? e segui questa cosa, che cos'è il più rispetto agli altri? È la motivazione. Perché se tu sai che eh, ti puoi differenziare in qualcosa che a te non piace proprio e lo fai contro voglia, sai dove trovare l'inizio? Quindi io, come lavoro io, io lavoro molto sulla psicologia della persona, okay? attraverso l'enagramma. Quindi capisco ehm, quello che ti muove, quello che fa parte delle tue, dei tuoi talenti. E poi si cerca di ehm, diciamo, posizionarlo nella maniera migliore per costruire il personale. Perché se tu hai motivazione, hai un buon posizionamento, inizi bene. i risultati che abbiamo nella nostra vita non sono direttamente proporzionali al nostro potenziale l'abbiamo visto, no? quante persone hanno un potenziale straordinario? sono direttamente proporzionali alle azioni che facciamo più agisco più uso il potenziale e più risultati ma le azioni, che cosa sono direttamente proporzionali alle nostre azioni? Il nostro caso danno. Più ho lo modo come dice un PNL, K più, più ho voglia di agire. Più sono motivato, più agisco, più sfrutto il potenziale e più risultato più risultati e più il mio stato d'animo cresce cos'è che influisce il mio stato d'animo? anche i risultati ma di partenza e la motivazione ma devo fare una cosa che mi piace perché se faccio una cosa che non mi piace le mattine devo, devo buttarmi giù dal letto e mi cercare di farmi dal letto invece figo, super figo, mega wow, quando io mi alzo la mattina e dico che bello, vado a fare una cosa che mi piace. K+++, più azioni, punto più potenziale, più risultati, sono più contento e così via. Qui, persona branding, inizia dal nostro cuore, dalla nostra leggenda personale. Scoprire per cui siamo nati, cosa ci piace veramente fare. Poi bisogna usare la nostra mente per fare in modo di trovare un bel posizionamento, ok? Poi la terza fase successiva, è eh? famosi, e qui inizia la comunicazione, come bisogna comunicare? Ci sono due tipi di azioni, online e offline, online tutto il mondo web, e qui si apre un super mega capitolo, offline io, e qui c'è tanto da lavorare, perché per, per fare le cose che io voglio fare devo diventare la persona che farà quelle cose quindi devo incominciare a comportarmi a vestirli noi attraverso quello che vediamo riusciamo a capire il tono della voce è il 38% il 7% è il significato di quello che diciamo e una certa volta dicevo devo dire le cose giuste ma non so le cose giuste è il minimo, capite? e poi per concludere perché andiamo a mangiare qui divento autorevole per diventare autorevole devo essere tanto dalla mia audience, ma anche da tutti gli altri operatori, quindi sì, diventare il punto di riferimento. Autorevole non si diventa quando si scrive un libro, <ride> quando si va in televisione, quando ci sono congressi e conferenze ti invitano sul palco, là ci sono tutti i tuoi colleghi e ti riconoscono e autorevole. E è il massimo del personal brand, quando ti è diventato autorevole hai raggiunto veramente il massimo del personal brand. ho finito c'è qualche domanda? comunque <ride> se volete qualche suggerimento io rimango qua eh. Personal Branding, ragazzi è il vostro futuro se voi siete liberi professionisti lavorate lì lavorateci bene cominciate a pensare con un processo e cominciate dall'inizio che è cosa, cosa dove mi posiziono e la posizione è l'interpolazione fra il vostro cuore <coughs> e la vostra mente ok? deve arrivare lì la vostra abilità sta nell'iniziare prendendo la direzione giusta prendete la direzione giusta perché se prendete la direzione sbagliata è peggio, non fate niente io dico sempre, se io vado alla stazione salgo sul treno e non mi chiedo dove sto andando magari finisco in Russia e dopo 4 giorni dico ma lo sono finito sono in Russia ma sapete quante persone iniziano a lavorare senza, sapere, senza chiedersi che cosa vogliono fare ma sapete quanta gente inizia faccio faccio faccio faccio faccio faccio faccio faccio faccio faccio faccio faccio avere e un giorno, se mi va bene sarò faccio permetterò faccio faccio di essere faccio so, quando faccio faccio faccio faccio faccio faccio faccio esce fuori maurizio vero cosa stiamo dicendo ragazzi chi sono cosa devo fare per avere ciò che mi rispetto questo io ci punto tanto io faccio corsi su, sull'enagramma si chiama Noelia Fini per lavorare su quello, cioè eh, devi uscire fuori chi sei, i tuoi talenti, le tue voglie, i tuoi desideri allora inizi a fare le azioni, fai fai allora hai la direzione e costruisci il tuo personal brand e quando le persone ti sono vicine, ti toccano, ti sentono per il tuo lavoro, capito? perché lo fai col cuore il cuore non è un muscolo, è un cervello, sapete? Allora io ho fatto un corso con a Firenze che ha raccontato con un chirurgo in Spagna che faceva un corso con lui il secondo giorno gli ha detto ti racconto una storia gli ha raccontato, che ha fatto un'operazione a un paziente gli ha fatto la, il trapianto di cuore ok? Dopo l'adegenza il paziente è tornato a casa e dopo un mese è ritornato per fare la visita di controllo e gli dice professore io devo dire una cosa che non c'entra niente però devo dirvi da quando ho avuto questa operazione sa cosa mi succede? Cioè, mi dica. che vado in posti che io non conosco ma sento la necessità che devo andare lì e poi mi sono messo a cucinare ma io la cucina non, non mi è mai piaciuta mi piacciono certi piatti che non mi piacevano prima il professore, la persona intelligente che era cosa ha fatto? ha fatto un'indagine che ha scoperto che è quello cuore vuole aiutare in quel posto di ed è un partito di cucina c'è molto di più perché le innervazioni che ci sono intorno al nostro cuore hanno, hanno emozioni capite ragazzi quindi tirate fuori il vostro cuore perché diventerete attrattivi comunicate quello che sentite quello che vi piace, aiutate gli altri fate il bank marketing, content marketing siate utili date utilità perché questo attrae non vendete, regalate e le persone capiranno ok? pregate contenuti non so <ride> Va bene? Grazie. Grazie per la foto abbiamo